Ho perso ogni secoli a cercare senza questo, a tutto tecnologico, non fate movimento, Scusate non di il Non mi mette di per lo stesso è in carno, eterno, niente di nuovo sul fatto occidentale, prendi ancora il potere criminale, poterete le banche, è capitale, niente di nuovo sul fatto occidentale, prendi ancora il potere del criminale, poter delle banche, è capitale, niente di nuovo, sul padre occidentale, niente di nuovo, sul ponte occidentale, fanno di pendezza santuata e scorpelle a perdere questo inferno, convincere, esistere, sia un gioco di intelletto, perso, abbiamo perso, credicere, per salvare ad ogni costo la corretta, contro essere contro ogni forma di potere, basta dire, basta, ad ogni costo, a questo. See that, darling. C'è da